Questa. Questa è figa dai No vabbè la cambio Sai cosa ci vorrebbe una cosa un po' più Ecco tipo così Ho aperto il mio canale Youtube in terza media Alle media odiavo le lezioni di musica Perché avevo una professoressa che ci costringeva a suonare il flauto per tutta l'ora E non me ne vogliono i musicisti ma detesto il flauto Le uniche situazioni in cui lo tollero sono i meme su internet visto che lo scopo delle lezioni era quello di preparare il saggio di fine anno, la mia totale incapacità di suonarlo non era ben vista dalla mia prof di musica, che un bel giorno mi disse Probabilmente non ti ricapiterà più di essere visto da così tante persone, quindi goditi il momento perché sei solo uno che fa i filmini su YouTube. Simpatica, eh? Che poi, vabbè, manca a dirlo, era una di quelle che continuava a rivedere che era importante studiare, ma soprattutto trovare un lavoro tradizionale, uno di quelli dove devi stare in giacca e cravatta 12 ore al giorno per guadagnarti da vivere. Solo così sarai una persona migliore. E sapete cosa pensavo io ogni volta che apriva questo discorso? Ma vaffanculo. Avete mai sognato di essere i migliori in qualcosa? Ma non necessariamente cose super complicate, ma anche, che ne so, fare i compiti? Giocare online? Madonna! Rimorchiare o... Vabbè, sono stato chiaro credete di essere i migliori o comunque credete di essere la versione migliore di voi stessi cosa? no sì non sarò io a rispondere anche perché la mia massima aspirazione da piccolo era riuscire a guadagnarmi da vivere facendo video e pensavo di aver raggiunto il mio livello finale tipo videogioco hai sconfitto il boss finale hai preso il platino tanta roba bravo sei il migliore e invece no Adesso che ci sono, adesso che sono dove ho sempre desiderato di essere, sul podio mentale che mi ero costruito da piccolo. Adesso brancolo nel buio senza una meta, quindi non sono la persona più adatta a cui chiederlo. E quindi ho pensato a voi. Comunque, per ricollegarmi un pochino alle storie di prima, volevo chiedervi, secondo voi siete la, la versione migliore di voi stessi? Per rispondermi potete tranquillamente farlo in DM con, con un video, anche come sto facendo io ora, oppure anche su Instagram taggandomi, insomma, come vi pare sono la versione migliore di me stessa no perché per me è un percorso lungo un percorso di accettazione di me ma soprattutto di quelle che sono e possono essere le mie capacità quindi vorrebbe dire abbattere tutte quelle paure e limiti che invece ancora mi impongo e sono dovute a due grandi fattori cioè paura di fallimento e paura di deludere non solo le mie aspettative ma anche quelle che hanno gli altri su di me ti dico di no perché perché io penso che ognuno di noi non deve mai sentirsi la versione migliore perché significa che se ti senti la versione migliore più di così non puoi fare cioè perché migliore è il top quindi se io mi sento la versione migliore vuol dire che sono arrivato quindi non, non posso andare oltre. Invece no, noi dobbiamo sempre trovare il modo di migliorarci. Devo dire che Nico mi è stato molto di ispirazione, perché l'altro giorno mi ha posto una domanda ben precisa ma tu pensi di essere la migliore versione di te stessa? Ecco io ci ho pensato, mi ha veramente spiazzata quella domanda ed effettivamente no, soprattutto in quest'ultimo periodo non ho fatto altro che lamentarmi, ero scoraggiata, non trovo più la retta via. Forse grazie a quella domanda l'ho ritrovata. Ho trovato di nuovo la motivazione per diventare la migliore versione di me stessa. Non Ancora, ma ci sto lavorando e spero un domani di potervi di essere la versione migliore di me. E soprattutto seguendo il mio mantra, ovvero sì, il cambiamento lo puoi vedere nel mondo. Peso da Facebook. Vabbè dai vi rispondo pure io, personalmente no Quindi ho pensato che per essere davvero insoddisfatto, Magari il problema non è essere la versione migliore Ma essere migliore Io come persona Piacermi di più, avere il mio personalissimo Guinness dei primati Per essere la persona di cui io andrei fiera oh, no. Anche nelle relazioni le cose non sono mai andate bene eh, Ero sempre un eterno insicuro, geloso, possessivo, arrogante, presuntuoso um, Avevo anche dei difetti Vabbè, comunque, che poi a proposito di Guinness dei primati, sapete chi ne ha vinto uno? Lui, Pierpaolo Lagoni, classe 86, un mio amico che ha deciso di trasferirsi dalla Dispoli, paesino in provincia di Roma, ad Alicante, città spagnola pazzesca, eh, vabbè, non è proprio il posto più figo della Spagna, eh, cioè... Nel senso, è eh, un posticino, ok. Vabbè, lasciamola così che fa figo. Comunque, ecco, in pratica è entrato nel guinness dei primati per aver fatto con le mani la bolla di sapone più grande del mondo, come direbbe il Buon Monti. Era un pazzo furioso ed è un pazzo furioso. Dimmi un attimo come, come ci si sente a essere letteralmente i migliori in qualcosa. <ride> Sta già registrando? Ovviamente, dall'inizio della conversazione. Ah, ok, ok, perfetto. Il discorso... Vabbè, ah, sta cosa qua è molto bella. È molto bella, innanzitutto. Quando me l'hai detta pure l'altro giorno, perché eh, oggi, come oggi, con i social soprattutto, è, è facile sentirsi il migliore. Che te basta che, metti, basta che metti un post, una foto, una cosa che ti sparano mille mille like e tu dici, ah, che figo, cioè, sono, sono troppo forte. Però poi dopo, cioè, nel senso, è facile dirselo allo specchio. Cioè sono il migliore, eh, il fatto è che lo devi dimostrare, no? E non lo dico io però, cioè è una roba certificata da un ente mondiale. La mia frase tipica, diciamo, di quando mi promuovo, che è eh, non è il cosa fai, ma il come lo fai, finché tu ti fermi. A guardare quello che fanno gli altri e ad essere invidioso, rimani fermo là dove sei. Se tu invece guardi quello che fanno gli altri e ti metti con tutto l'impegno del mondo per superare quello che fanno gli altri, allora può darsi, può darsi che ti avvicini a raggiungere il sogno. Che poi tirando le somme non mi sono laureato, non mi considero la persona migliore che conosco, sono comunque riuscito a fare il lavoro che sognavo da bambino quale fare filmini su youtube insomma non è piaciuto prima. tanto però mi mm. sono soddisfatto Poteva essere migliore